Non solo sport e street food, ma anche spazio al divertimento, all'intrattenimento con un'intera rassegna di concerti. Ce li racconta Gianluca Mevoli tra gli organizzatori della manifestazione. Sì, e diciamo che la scelta musicale quest'anno è stata ancora una volta eccellente sui quattro concerti di musica rap e aprirà Tedua che è un giovanissimo che del genere trap e in auge, ha fatto in sole due settimane disco di platino, lo segue un rapper della, della vecchia scuola che è Noiz Narcos, anche lui in due settimane ha fatto disco d'oro e in un mese era già disco di platino. Gold School presenteranno il loro album, Brother, quindi per noi motivo sempre di vanto e di grande orgoglio perché eh, loro hanno accompagnato la prima edizione del Biz da Mariconda fino a Piazza Salerno Capitale. E Poi in ultimo eh, la chiusura di Rocco Ante che diciamo, è conosciuto da tutti, non solo a Salerno ma anche sul panorama nazionale per le sue... Eh, per i suoi già tre album eh, incisi, è eh, prossimo al quarto e eh, ci ha detto che ci delizierà con qualche inedito del nuovo album. Quindi davvero una quattro giorni, seppur in maniera ristretta rispetto all'anno scorso, abbiamo cercato comunque di dare la stessa intensità e la stessa capacità di, di accoglienza eh, per i grandi visitatori. Quindi diamo appuntamento dal 12 luglio in piazza Salerno Capitale in un contesto di aggregazione giovanile con un occhio attento alle famiglie con noi eh, l'assessore alle politiche giovanili e innovazione Mara Rita Giordano sempre presente iniziative come il Bits Festival sì, è una bellissima iniziativa, un'iniziativa che ormai è diventata parte integrante degli appuntamenti estivi della città di Salerno, soprattutto eh, un'iniziativa a ingresso libero, voglio ricordarlo perché forse è una delle poche, se non l'unica, che permette di fruire i propri servizi alla cittadinanza in maniera libera, di ascoltare musica, eh, una quattro giorni di aggregazione, di sport eh, e soprattutto di un... Um, un divertimento puro e, e semplice. Con noi Flavio Donato Antonio, presidente dell'associazione Bits Onlus, eh, manifestazione giunta alla sesta edizione. Cosa rappresenta sul territorio questa manifestazione e come nasce soprattutto? Uh, rappresenta una realtà importante ormai uh, confermata e quindi uh, assodata di quello che può essere utile per uh, i giovani, un momento di, di aggregazione giovanile, uh, sportivo, culturale, eh, un momento che dedichiamo alla città perché siamo orgogliosi di portare questa manifestazione in questa città, perché è, è dove siamo nati e dove vogliamo continuare a farlo. Ci può svelare qualche novità di quest'anno? Allora, le novità di quest'anno sono diverse. Abbiamo sempre il torneo 3x3 Playground Italia che praticamente porta i vincitori alle finali di Riccione, ma avremo il momento importante quello della breakdance perché avremo eh, un'associazione che gestirà un'area breakdance dedicata ai bambini che insegnerà ai bambini a fare eh, a, a giocare, a divertirsi con il ballo da strada. Eh, avremo una, un ospite molto, molto importante eh, rispetto allo sport ed è stata Dan Peterson che nell'ambito di un, un corso di formazione che terrà qui a Salerno verrà eh, lì a spiegare come lo sport per lui è stato importante nell'aggregazione sociale. E abbiamo, abbiamo dedicato questa manifestazione quest'anno quest al territorio proprio perché vogliamo portare in avanti quello del concetto del, uh, del, delle persone, delle, dei, dei nostri giovani che vogliono essere incentivati a esprimere le proprie passioni. obiettivi per il futuro? Ah, sicuramente riconfermarmi nella stagione prossima è il mio primo obiettivo, su, lavorare su quelle che sono ancora le mie lacune data la giovane età e sicuramente aspirare a Tokyo 2020, che è un obiettivo fondamentale, e cercherò di, di, di farcela, diciamo. L'anno scorso già tai tre no, per le universiadi, l'anno prossimo le università di quelle campane ci sarai? No, cercherò di esserci, non so, eh, perché ovviamente ancora non, non so le, le, le varie convocazioni che verranno Italia, fatte, però sono nel gruppo, diciamo, sono, sono molto contento che queste università si tengano a Napoli, territorio campano, eh, ed è un orgoglio, motivo di orgoglio per tutti noi.